Carissimi, allora voi direte, ma cos'ha a che fare no? questa ripresa in diretta dalla spiaggia? Beh, di per sé con la cucina non ha molto a che vedere, però sono metri importanti perché in questi metri noi non stiamo per fare una cosa stupida, banale o eh, così, che non, ha che non abbia niente a che vedere con quello che in realtà il nostro servizio di cucina ma stiamo facendo gli ultimi metri chiedendo a dio di intervenire e di fare un piccolo miracolo che non è quello di aprire il mare evidentemente ma di fare una cosa che è propedeutica all'uso degli utensili e ricordate che abbiamo parlato degli utensili nella lezione precedente bene noi adesso siamo al mare avremmo potuto essere a un fiume chiaramente dovrebbe essere un fiume di montagna non un fiume sporco come quelli della pianura, oppure in una vasca che ha eh, acqua corrente quindi acqua piovana dal cielo e un piccolo foro sotto per fare andare nella insomma che abbia lo scolo d'acqua ecco che non sia una cisterna chiusa di acqua che non è corrente Bene, noi qui adesso abbiamo delle pentole, vedete sono pentole nuove e noi a questo punto entriamo, stiamo entrando, vedete, nell'acqua, qualcosa di molto importante perché dobbiamo fare una berakà, la immergiamo totalmente, stacchiamo le mani, adonai olam, ascerchi di tra si vanno di latte che è lì perché è uno poi vi spieghiamo perché facciamo questo bersaglio importantissimo uh -huh. andiamo un'altra ecco Questa è coperta, sono pentole appena comprate, le depositiamo dentro l'acqua, l'apriamo e facciamo la berracca. La berracca è un'altra, per me non è <totipi> un'altra, ma è un'altra, per immergiamo qualche volta benissimo e a quel punto la rinseriamo lo facciamo per almeno due motivi primo motivo sono pentole nuove tutto ciò che è nuovo e che è di metallo che è anche, può essere anche di altri materiali, leghe eh, o coccio, sono ehm, di fatto, ehm, hanno una specie di colla, di, ehm, quando una pentola esce dalla fabbrica ha una specie di, di, di pellicola, di colla, eh, viene direttamente da, dall'assemblaggio, e quindi va pulita per l'uso eh, domestico. E questo è il primo motivo. Poi c'è un secondo motivo, credo importante quanto il primo. Come noi entriamo facciamo tevilà, facciamo nikve, cioè facciamo il battismo in greco si dice, perché riconsegniamo al mare, no? Il mare è il luogo, luogo dove ci sono i demoni, dove ci sono le impurità, dove c'è il caos primordiale. La Ruach Hashem, vedete, libera sulle acque e le tiene in, in assoluto dominio. Benissimo, eh, detto questo, noi eh, riconsegniamo all'elemento primordiale che cosa? Tutto ciò che di negativo ci può essere. Cosa ci può essere di negativo? Beh, assolutamente alcune cose. Per esempio, eh, una cosa che può essere negativa è che attraverso la, la fruizione dei cibi e soprattutto degli utensili che noi usiamo per i cibi, ci può essere una contaminazione di spiriti impuri. Tante volte le persone si ammalano, non per questioni soltanto diciamo, di ordine chimico, di ordine medico, di ordine scientifico, ma ci sono anche delle malattie spirituali che trasmettiamo anche nel corpo perché siamo un'unica cosa. Bene, di saluto vi ringrazio e tra un po' arriverà la consegna della carne e quindi arrivata la consegna della carne riusciremo a vedere lo stoccaggio e anche le varie barcot che si fanno quando arriva la carne. Lascio con l'ultima immagine splendida del mare. Grazie e alla prossima.